tra la pratica e la teoria che da una parte la trovo interessante cioè Steve de Cesare era un social worker però Steve de Cesare era anche un, uh, un pensatore eccezionale un filosofo um, però non sono tutti Steve de Cesare e la parte che ho visto mancare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 che a mio parere manca in percorsi diversi manca anche no, che, che non me ne vogliono i medici ma manca anche la medicina il fatto che i medici possano fare psicoterapia come gli psicologi eh, sì mh, ma dovrebbero essere fatte le dovute differenze ma non per cattiere ma per semplice, sono due percorsi di studio talmente diversi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 Che me, insomma, può avere un suo fondamento ecco, soprattutto se l'interprete in senso non clinico quindi dal mio punto di vista avrebbe senso che costoro faccia una psicoterapia intesa come eh, mh, come, dire, come attività come processo volto a produrre un cambiamento non di quadri clinicamente significativi c'è eh, in un bel libro di Ison eh, George Rutner.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 poi stavo leggendo, non mi ricordo cosa, ho detto, prendiamoci una pausa, leggiamo un libro di Fabio, anche solo, anche solo per una questione di cortesia, non, non sapevo di che cosa parlasse. No? quindi non avevo proprio idea di cosa trovarmi, non ho mai letto nulla di tuo prima, prima di questo. E ma pre, cioè, un libro che mi prendesse così tanto, un libro di psicologia e psicoterapia, che mi prendesse così tanto, era tempo che non mi capitava e sono comunque Poi, penso a Steve The Shutter, a Paul Watz la like a uh, Ericsson no? no, non per metterti eh, oh, che magari uno si sente anche no? però il grado di coinvolgimento che ho ricevuto nel, nel leggere questo libro è stato per me pari a quello di, di libri simili e peraltro mi sembra anche di capire che mh, non devo essere stato l'unico perché ho letto che hai doppiato no? nel senso che il ah, lettore ha ristampato cosa per nulla scontata Anche, sì, sì, sì, è importante non sei social, non sai uno che sta lì e promuove il libro, e così, e quindi vuol dire che è, è proprio quello, il contenuto che ha fatto più... più, più bravo. Cioè, complimenti, sono son contento, son contento, sai che lo conosciamo anche gli studenti della nostra scuola, sono contento. E tu qui, scusa per ricondurmi a quello che dicevo, alla domanda, parlavi no, della differenza tra cioè proprio la psicoterapia come terapia...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 Secondo me un bravo psicologo deve essere capace di dire no a queste domande, io non posso rispondere. E quindi, ecco, poi questo, è questo è come dire ciò che distingue la scienza dalla non-scienza. Ciò che è scientifico mh, ha ben presente, le domande a cui può rispondere e quelle a cui non può rispondere. Allora, io già sto vedendo le orde di colleghi che protesteranno per que su, su questo tema e che diranno allora tu sei per i counselor filosofici eccetera però um, uno um, sono d'accordo um, non so se lo psicologo non abbia uh, certe competenze però sono d'accordo su una distinzione tra l'aspetto più clinico e l'aspetto come tu l'hai chiamato più esistenziale Uh, due sono dei temi di cui dobbiamo parlare anche per, anche per distinguere l'opposto perché ti dico questa cosa ho sentito uh, un credo che fosse sì, un'intervista a Galimberti che apprezzo tanto su, su, su tante cose uh, non sono d'accordo su tutto però devo dire mi piace su molte cose e lui riportava questa cosa vado un pochino a, me a memoria dove un giudice aveva dato ragione a un gruppo di counselor filosofici, che credo guidati da lui, o comunque in qualche modo lui c'entrava in qualche modo, e che erano stati invece, non so se portati in giudizio è il termine corretto, però capiamoci, da degli psicologi, perché si stavano occupando del tema della, del lutto di problematiche connesse al lutto e il giudice uh, diede ragione ai counselor filosofici dicendo cito a memoria le parole di Galenberti che quando si parla di morte chi meglio dei filosofi io non posso pensare a una figura uh, più corretta più adeguata di quella del filosofo e io avrei voluto uh, Ribattere, non ero, era una, un'intervista su un video, quindi non potevo farlo, dicendo, sono d'accordissimo che se parliamo di morte eh, il filosofo forse ne ha più, del probabilmente, sicuramente ne ha più dello psicologo da raccontarne, ma se parliamo di lutto e della condizione clinica del lutto stiamo parlando di qualcos'altro. Quindi lo, il discorso che fai tu, a rovescio, no, è separare certi confini. Um, Ecco, su questo io sono d'accordissimo, nel senso che eh, la morte di qualcuno può avere comunque delle conseguenze, delle implicazioni cliniche e di quello di occuparsi dello psicologo, ma quando ti arrivano, come arrivano tutti, persone in studio che ecco, appunto riportano questo problema, tu non puoi comunque rispondere in modo esaustivo a tutta la problematica, la ris ne rispondi nei termini clinici quindi in qualche maniera fai sì che quell'evento traumatico non abbia conseguenze cliniche o comunque le conseguenze cliniche siano in qualche maniera riassorbite ma non la puoi esaurire perché rimanda a questioni esistenziali rispetto alle quali devi saperti fermare ma questo per tanti problemi tutti i problemi tipo reattivo ma anche quelli che riguardano i rapporti di coppia ecco, io ho ben presente quando poi in terapia a un certo punto mi fermo esaurito l'aspetto clinico gli rimando a cercare risposte nella vita vera, non nel rapporto artificiale con uno psicologo, perché poi di fatto ecco, non, non, non ho delle conoscenze migliori degli altri per rispondere sul piano esistenziale, sono come tutti gli altri sull'aspetto tecnico-scientifico penso avere delle competenze più dell'uomo della strada, ma sulla questione, il senso della morte, io sono come il passante della strada e quindi Ecco, io ho ben presente quando nelle terapie a un certo punto mi fermo e in qualche maniera l'indirizzo verso altro e quindi a cercare risposta nella letteratura, nell'arte, nella filosofia, nella religione, dove loro si sentono in qualche maniera più affini. Ecco, siccome questo lo psicologo deve avere ben presente come limite in cui proprio si ferma e dice io fino a qui ti, ti ho portato, posso arrivare fino a qui, oltre io sono come tutti gli altri, quindi cerca ciò che ti è più affine. Mamma mia Fabio, guarda questo video. te già te lo dico, verrà preso come manifesto dai counselor filosofici per dire, però è giusto. Su questo, dico solo questa cosa, io penso che noi ci lamentiamo che i counselor ci hanno rubato e sconfinano, ed è vero, molte, molte volte succede, perché io trovo persone con disturbi alimentari che sono stati tre anni da un counselor, ed è sicuramente una cosa inaccettabile, però è vero che noi psicologi spesso sconfiniamo da loro. Parliamo di esistenzialismo senza avere, sì magari abbiamo fatto sicuramente qualcosa abbiamo fatto perché eh, poi mh, psicologia è ancora come facoltà intrisa di elementi di filosofia però è diverso dall'avere affrontato certe tematiche Ma poi c'è anche una questione di etica ehm, come hai detto tu e soprattutto ora non ci voglio entrare troppo dentro però si ricollega a un altro grande tema del tuo libro che è la, la differenza tra le posizioni moderniste e quelle postmoderne moderne e c'è diciamo, una questione di etica perché un conto è fare una terapia, eh, lavorare in un ambito clinico e quindi avere a che fare con concetti di sanità e normalità che sicuramente possiamo definire e ridefinire, ehm, soprattutto a seconda della posizione che utilizziamo. Un conto è invece avere a che fare, come dici tu, se ho compreso bene, con delle posizioni più di tipo esistenziale che non c'è proprio la possibilità di definire un'oggettività, un una normalità, una... Um, una sanità, men che mai. Um, ok, ok, interessante. Andiamo però su un po' su, su, sul discorso delle epistemologie, no? in, in particolare di queste due grandi visioni, quella uh, modernista, postmodernista o anche quella strutturalista, post-strutturalista. Um, io mi sono fatto un'idea anche leggendo. Il, il tuo libro leggendo un pochino, un pochino di cose um, mi sembra che ci troviamo in una dicotomia anche qui dove non abbiamo ancora un'idea precisa che forse la via di mezzo è quella giusta nel senso parliamo in particolare di strutturalismo e post-strutturalismo uh, noi in, in una chiacchierata ci avevamo fatto il telefono avevamo affrontato questo discorso Um, come se fosse una la strada migliore rispetto all'altra però in realtà forse un po' come questo ci riflette qualche settimana fa un po' come eh, il famoso dibattito che noi ormai tutti consideriamo superato perché quando lo dimostrano all'università, noi psicologi eh, ne leggiamo il superamento che era quello tra geni e ambiente e che poi in realtà la neuroscienza hanno riattualizzato va bene eh, mi sembra che rispetto a questa posizione epistemologica ci troviamo in un ambiente simile, post-strutturalismo no, meglio lo strutturalismo no, in realtà forse a volte è meglio uno strumento, a volte l'altro, qual è la tua posizione? Ma eh, ecco, a me convince molto ecco, l'analisi che poi viene fatta da diversi anni. In... Più che di strutturalismo un post-strutturalismo come ecco, mi torna come mh, come configurazione il passaggio che viene descritto tra modernismo e postmodernismo. Ecco, io credo che in questo senso gli psicologi la psicologia è stata più realista del re nel modo di concepire la realtà, nel senso che all'interno della fisica è ormai chiaro che eh, l'idea eh, di oggetti che esistono è una forma di metafisica e come tale viene rifiutata. Ma insomma, da, da, dalla teoria dei quanti in poi è chiaro che l'idea stessa di realtà sfuma e quindi viene meno la divisione tra soggetto e oggetto. Ecco, eh, la psicologia, eh, se vuoi... Eh, fatica Su questo, dopo diciamo la, nel, come dire, la grande svolta degli anni '70, il paradigma della complessità, il costruttivismo. Ecco, sembra che però non l'abbia mai fatta definitivamente questa svolta. E perché io, leggero... te? come me lo poi dimmi perché. Secondo te, ah, ehm. ehm. Te lo dico ecco, subito, secondo me più che altro perché eh, c'è questa seduzione, questo, tra virgolette, mh, senso di, eh, tra 4, questo senso di inferiorità endemico che ci portiamo, per cui ecco, la psicologia ha sempre guardato con un occhio di ammirazione l'oggettività della medicina e in questo senso abbiamo sempre cercato di scimmiottare per certi aspetti le scienze mediche ora questo è diventato ecco, una tendenza ancora più forte con, con, si diceva l'altra volta al convegno una settimana fa ecco, con queste degenerazioni di saperi in euro e quindi c'è un po' questa tendenza a farlo ancora di più io credo che sia proprio una fase storica ecco, la psicologia ha sempre tentato di legittimarsi come scienza scimmiottando la medicina e mh, questo credo che sia come dire un qualcosa dal quale non ci siamo mai affrancati definitivamente. Ecco, ma leggevo recentemente un libro che consiglio a tutti: guarda, ce l'ho qui perché lo, lo, lo faccio vedere, c'è ancora la matita in mezzo. è quello di Novelli ecco, è un libro divulgativo è uscito a settembre. E, mh, in cui lui spiega con estrema lucidità come poi l'idea che non esista un oggetto o un soggetto ma che tutto sia nella relazione tra diversi oggetti ecco ti fa capire come poi queste cose loro è da un secolo che le dicono perché la teoria dei quanti è dell'inizio del novecento per loro è chiaro Ecco, noi guardiamo la fisica come la scienza esatta, come, come dire, la regina delle scienze, però di fatto ecco, non, non siamo più come dire, realisti della stessa fisica che è considerata essere la, la disciplina che è, insomma è in grado di sondare in modo più oggettivo la realtà. Ecco, io credo che ci sia quindi questo, come dire, questa ingenuità che ci portiamo dentro, tale per cui... Abbiamo sempre come dire, discusso di quale fosse un po' la realtà ultima sotto quello che noi diciamo. Ecco l'idea che ancora ci sia una realtà ultima da scoprire. Ecco questo è un concetto superato. La fisica l'ha completamente superato. Noi. Eh, quando parliamo di epistemologia magari riusciamo a superarlo, poi quando andiamo nella concretezza de de della clinica tendiamo poi a, a ritornare in questa ingenuità. Ecco, io credo che sia un passaggio che ancora non è stato compiuto. Poi um, una cosa di cui spesso ci ci siamo trovati a, a parlare anche con molto piacere uh, spesso, meno spesso di quanto mi è stato piaciuto però le volte in cui abbiamo affrontato il discorso um, è il concetto di uh, strumento utilizzato cioè di trattare gli, i nostri discorsi come degli strumenti concettuali le nostre teorie come degli strumenti concettuali che quindi possono essere Utilizzati. Utilizzare anche una categoria diagnostica di tipo nosografico, un sistema di diagnostico di tipo nosografico va bene se è funzionale a uno scopo, a, se ha degli svolti pragmatici particolari, quindi non è che lo dobbiamo rifiutare a priori, ma lo dobbiamo utilizzare coscienza e coscienza, che anche qui no, um, c'era un articolo di Migone, Paolo Migone mi pare che siano terapeuti brevi o terapeuti bravi qualcosa di simile sì. che era molto interessante uh, però io ci ritrovavo um, alcuni non so se chiamarli errori um, forse più presupposti epistemologici uh, diversi e il, questo sì errore il non aver compreso la differenza epistemologica di visione epistemologica um, uh, che, ha, che hanno quel tipo di terapia bravi che lui criticava dalla sua la sua visione epistemologica no? era come criticare il basket eh, utilizzando le regole del calcio come riferimento e, e era il fatto che diceva tutti quanti c'era tutto il semplificato di una frase tutti quanti vogliamo essere terapeuti brevi eh, che è vero e sono d'accordo cioè, immagino che almeno eticamente dovrebbe essere così la differenza è studiare quei processi, studiare quelle teorie fare quelle posizioni epistemologiche studiare poi infine quelle pratiche che ti permettono di essere più breve. Una cosa che a me sempre lascia interdetto è il fatto che abbiamo ricerche che ci mostrano che puoi ottenere certi risultati in meno tempo, anziché abbracciarle, quello che facciamo è magari criticarle e dire eh, sì, ma non è realmente così, ma non vai realmente. Utilizziamo altri concetti teorici, ma poi c'è lo spostamento del sintomo, poi c'è... Il, la non individuazione che non fanno altro che verificare la nostra teoria ma senza falsificare il risultato ottenuto da, dall'altra. Sì, io credo che questo dipenda dal fatto che storicamente ecco, l'adesione a un modello o a un altro è diventata un'adesione di tipo fideistico. E quindi, questo poi risulta anche da, da, um, da tutte le, le ricerche sull'efficacia, eh, il famoso effetto che scoprì Luboschi, che, um, trovo Luboschi sul effetto affiliazione, per cui insomma, era possibile predire l'esito della ricerca in base a, a, alla congruenza tra il modello teorico di capacità della ricerca e il modello teorico indagato, per cui, eh, mh, sicuramente questo. Ha condizionato pesantemente lo sviluppo della psicoterapia, questo approccio molto ideologico. Quindi, insomma, è difficile discutere tra un modello e l'altro, perché poi ognuno, come dire, non è che semplicemente pensa delle cose, ma vi ha identificato dal punto di vista della propria identità professionale. Quindi le discussioni spesso sono delle contrapposizioni sterili. Io credo che se prendessimo i dati che ci dicono, i dati sull'efficacia, questo fantomatico uccello di Dodo, che ci dicono che poi alla fine, sì, pur con tutti i dubbi distingo, però di fatto l'efficacia è comunque piuttosto simile di cose molto diverse, insomma ci dovrebbe come dire, portare tutti a come dire, fare un passo verso un'epistemologia più evoluta, questo è un po' come dire insomma che il re è nudo e quindi insomma se alla fine facciamo cose diverse ma sui grandi numeri l'efficacia è la stessa, ecco, dovremmo iniziare a pensare che poi di fatto mh, insomma ciò che noi vediamo sono semplicemente delle costruzioni e che ecco, non è che dobbiamo cercare quella più vera o quella che ha maggior fondamento di altre. Però questo facciamo fatica a farlo, ecco, come, come disciplina ancora ecco, c'è queste discussioni muro contro muro che poi di fatto non portano a nulla ma anche con Migone io ho avuto, ora confesso questa cosa che è privata, ma insomma ho avuto uno scambio di mail piuttosto acceso con Migone che... <ride> infatti quasi cominciando a ridere perché a un certo punto lui mi disse mi scrive, no guarda basta no, non ce la faccio più guarda, prendiamoci una pausa perché <ride> ci eravamo accapigliati sugli aspetti ecco io trovo che lui la critica che fa alla strategica è interessante infatti gli scrissi anche per questo però poi lui non riesce a guardare con lo stesso relativismo il suo punto di vista e questo è un errore classico noi siamo relativisti quando guardiamo le teorie degli altri ma quando guardiamo le nostre non lo siamo più questo me lo sottolineava recentemente Luciano Meccacci, che secondo me è uno dei più grandi eventi, un grande storico della psicologia, veramente. Non ho capito il nome, scusa. Luciano Meccacci. Meccacci. Okay. Meccacci come lui È veramente un grande. E mi diceva ecco, qualche tempo fa, eravamo a pranzo, e lui scrisse questo libro, che in Italia è stato il primo, e secondo me non è più in ristampa, ma andrebbe ristampato: Psicologia moderna e postmoderna. E con la terza e lui mi diceva come me, mi sottolineava questo aspetto come in realtà, sì, ecco quando parliamo in teoria tutti seguono il postmodernismo, il relativismo non esiste una realtà, il costruttivismo è... ma quando <ride> devo leggere le proprie teorie eh, le persone si chiudono, arrancano e lui mi disse che trovo sempre mm, grosse resistenze rispetto a questo perché comunque um, vuoi o non vuoi i Principi aristotelici e platonici, terzium non datur, principio di non contraddizione, eccetera, um, si sposano molto bene con il nostro modo di percepire la realtà. L'idea della realtà oggettiva funziona nella, nella vita quotidiana. Forse poi diventa difficile questo, scorporare il um, Flavio, uomo di strada, uh, dal Flavio psicologo. Um, e, senti, a questo proposito ho um, un sacco di domande in realtà. Uh, però iniziamo con una. Um, dove ci vedi nel senso... Tanto che parliamo anche dentro la psicoterapia, che parliamo di questo tipo di posizioni, uh, ma ce la facciamo a tuo parere a abbracciare con un po' più di completezza le visioni postmoderne o siamo ancora in alto mare? Io penso che cinicamente devono morire un po' di generazioni di psicologi. Oh, no. cioè quando saranno morte un po' di generazioni, io penso che andando avanti, le persone siano sempre costruiranno identità professionali sempre meno fideistiche e sempre, come dire, un po' come dire più eh, come dire, pragmatiche. E quindi credo che se i nostri padri, i nostri nonni, erano barricati dentro ecco, le loro um, posizioni, già le nostre generazioni sono un po' più relativiste, ecco, man mano che moriremo tutti, tra 100-150 anni credo che i nuovi psicologi saranno come dire, più pragmatici e forse riusciranno ecco, a, a liberarsi da queste identificazioni fideistiche. Penso che sia un processo storico, come dire, quasi ineluttabile, però non credo che lo faremo noi. Io penso che noi abbiamo messo un piede fuori, ok? Se i nostri padri erano dentro il loro fortino, noi siamo un po' a cavallo, abbiamo un piede fuori, un piede dentro. Noi come generazione, eh, poi io insomma, spero di mettere anche l'altro fuori, ecco ci provo, però insomma, come generazione siamo così. Penso che quelli che dopo di noi verranno sa, avranno una visione molto più relativista, molto più pragmatica. Mm, mm, ok. Niente, mm, mm, yeah, ci cioè tocca a morire. Vabbè, ok. Eh, sì. Questa è l'altra sentenza di Fabio Leonardi. Ma che mi trovo, devo dire, piuttosto d'accordo. Uh, senti... Um... Facciamo un attimo un salto. Anche se fino. A certo Scusa, tempo. mi viene in mente è un po' come rispetto alle identità nazionali. Ora è vero che ci sono i rigurgiti nazionalisti, però, ecco, se eh, prima con ecco, l'identità nazionale era proprio un qualcosa di radicale, ecco, ora in qualche maniera siamo un po tutti, un po' più globali, sì, siamo italiani, ma ci sentiamo anche cittadini del mondo. Io penso che tra qualche secolo, in qualche maniera, le nazioni faranno sorridere. Le nuove generazioni saranno effettivamente cittadini del mondo mondo, credo che il processo storico sia quello un po' ecco, di liberarsi da certe identificazioni che, che ci permeano, ecco, metaforicamente parlando. Mi piace, si vede che tu sei padre, e io no, eh, hai um, un, un vantaggio che mi manca. <ride> ma sei tempo, comunque ancora. <ride> sì, ma sì, quello sicuro. Vedremo, adesso ho due gatti e mi accontento. Senti, facendo un. Un, diciamo, un salto uh, fino a un certo punto, in realtà, che tu nel tuo libro um, parli anche dei principi attivi, della no? psicoterapia, parli dei fattori comuni. Ho cioè qui davanti l'indice dei fattori comuni: l'andare a modificare uh, i significati, i processi razionali, il comportamento. Uh, peraltro, mi piace tanto un termine che io credo di aver letto. Uh, non nel tuo libro per la prima volta, ma con una chiarezza e anche un'insistenza uh, adeguata, uh, no? Non insistenza è una parola giusta, una contestualizzazione adeguata, anche quello di risignificazione mi piace molto. Poi dimmi dove, dove, dove l'hai preso. Um, però, però, però affronti nel tuo libro diversi principi attivi delle, delle psicoterapia, no? Um, andando sui fatti. Comuni che, che ne pensi perché eh, è una cosa che va avanti ormai da 80 anni, su per giù. Se mi sbaglio, il verdetto di Dodo chi era Rosenzweig nel. nel... Rest... Anche ne parlava Rosenzweig, sì. eh, ma io credo che sicuramente è, è un aspetto fondamentale. Ecco quello che provo a dire nel, nel, nella mia analisi, e eh, l'ho messo per primo perché sicuramente non. non ne possiamo prescindere ecco lo, lo tocchiamo con mano anche tutti i giorni però dobbiamo tener conto che i fattori comuni ce li hanno anche i maghi e i chiromanti quindi e quando diciamo i fattori comuni sono la parte più importante tutto quello che vuoi ecco, ma sono quelli che hanno anche i maghi e i chiromanti che si mettono il turbante la giacca la cravatta seconda e di fatto li esercitano come noi quindi eh, i fattori comuni sono una parte importante, ma se noi riduciamo la psicoterapia ai fattori comuni, in qualche maniera questi non ci distinguono da tutti i guaritori possibili e immaginabili. Quindi eh, io credo che sicuramente eh, forse è anche la parte che possiamo controllare meno, perché in qualche maniera hanno a che fare col nostro modo di, di essere, con, la nostro, con gli aspetti che un po' ci contraddistinguono come persona. Quindi sono anche la parte come dire, meno migliorabile, in qualche maniera ognuno di noi ha un proprio taglio relazionale, ha certi modi di essere, che sono anche come dire, quelli più stratificati. Quindi ecco, vanno citati, ecco, però non credo che è lì che possiamo fare la differenza tra i metodi di cura diciamo, non propriamente scientifici. Noi la differenza la facciamo sugli altri, è lì che con le conoscenze, con lo studio, con, con l'applicazione possiamo selezionare ecco, modalità che aumentano l'efficacia, ma sui fattori comuni li dobbiamo, dare, ecco, come dire, li dobbiamo attribuire a loro una parte dei, degli effetti che produciamo, però quella è ecco, sì, li possiamo limare, alcune poi teorie si sono concentrate su quelli, però ecco, non vedo grandi margini di miglioramento. Mentre ecco, su tutti gli altri fattori credo che possiamo un po' fare la differenza. C'è cioè, Questa ricerca interessante di, passate che tra poco devi andare, quindi non ti terrò troppo oltre, di Wampold, uh, non so se hai avuto modo di leggerla, uh, quella sui dismantled studies, dove lui toglieva le tecniche, hai presente no? Toglieva le tecniche da, uh, da, da quelle forme di psicoterapia, le tecniche considerate principe di quel tipo di intervento, tipo... Nel cognitivo comportamentale, uh, i, come si chiama la. Oh, L'esposizione graduale. Eh, e l'idea che il risultato in realtà era lo stesso, era proprio un modo per lui per dire la tecnica ha un impatto minimo, tanto che nelle ricerche fatte dai comuni cambiano le percentuali, ma più o meno si attesta intorno al 15% il valore della, della tecnica. Una cosa che mi ha convinto fino a un certo punto, perché. Uh, D'altra parte sì, mi ha convinto anche perché l'ho potuto vedere applicando diverse forme di psicoterapia a problematiche uguali. Poi c'è tutto il discorso che la problematica è uguale nella concezione teorica, ma poi è la persona che è differente, che quindi rende la problematica stessa differente. E, e però dall'altra parte um, uh, in realtà. Una tecnica intesa poi come prescrizione tra un incontro e l'altro, in particolare eh, è qualcosa che va anche a lavorare su aspetti, per esempio, interazionali, su risignificazione. Una tecnica magari lo fa in un modo diverso, mi sembra un po' troppo sbrigativo il fatto di dire, anche se interessante, l'importante è che la persona, come dice Wampold, abbia l'idea che sta facendo qualcosa, che quel qualcosa secondo lei sia significativo. Sì, questo concetto poi è stato indagato attraverso tutte quelle ricerche che confrontano certe terapie rispetto all'età o no? le terapie as usual, eh, che sono poi di fatto i fattori comuni. E, insomma, Ci sono ormai tante ricerche che dimostrano come poi eh, diverse tecniche, diversi approcci hanno un'efficacia maggiore. Quindi io non credo che sia sostenibile che poi se togli la tecnica è uguale perché insomma posso capire che in alcuni contesti questo possa essere apparso però ecco non lo prenderei come dato consolidato mi sembra che sia un dato più consolidato quello che poi confrontando diverse terapie con l'età di fatto risulta che in molti casi le terapie sono, sono più efficaci Ecco, Rispetto ai fattori comuni, comunque vorrei dire che io ho fatto questa costruzione, ma insomma la presa proprio come una mappa del cielo, quindi ho provato a, a, dire, a tracciare delle righe e a creare un ordine, ma se ne potrebbero come dire, creare tante altre, veramente è proprio solo una mappa per ecco veramente come una mappa delle costellazioni che te guardi in cielo eh, insomma eh, vedi l'orsa maggiore l'orsa minore eh, eccetera eccetera Però, eh, chiaramente è un modo per, per porre ordine perché altrimenti ecco il caos dei, dei, dei punti celesti della volta celeste eh, per certi aspetti ecco, mh, non utilizzabile non, non gestibile ecco noi ci funzioniamo le costellazioni e riusciamo a gestire questa volta celeste così Così ricca. Ecco, l'idea con cui ho, ho isolato questi fattori è la stessa. Ecco, poi non credo ovviamente che esistano, però è solo un modo per poter dare ordine e per poterci ragionare, quindi ecco, uno può tranquillamente ecco, vederne invece che 5, 10, 3, 7. Ecco, Quarta. sono veramente espedienti esplicativi. Giusto. Uh, condivido tanto il ragionamento quanto il termine. Guarda, io ti farei un milione di altre domande. Perché, mh, ripeto, io consiglio a tutti di leggersi questo libro bellissimo, davvero. Uh, Fabio non mi paga per, per parlare, eh, bello, di oh, questa pubblicità. No, esatto, ma peraltro proprio ristampato, quindi ottimamente, fantastico. Um, Io comunque far... ho, se vuoi, mh, ho ancora 10 minuti e eh, fino a 40 riesco a rimanere. Se... Ti mh, guarda, ne approfitto per farti l'ultima no? perché se, se te ne faccio una poi me ne ne come ne me ne ne ne un'altra. Eh, nel libro ne cioè, ricco, di ne dall'efficacia, gli psicofarmaci, le criticità. ne ne ne proprio è un libro scritto per me, perché parla di tutte le cose che a me interessano, in ogni capitolo. Però, però, ehm, via dichiarazione di amore a Fabio Leonardo, il suo libro finisce qui. Ma ti faccio invece l'ultima... Peraltro questa penso che attualmente sia l'intervista più lunga che io abbia fatto, perché siamo, abbiamo superato i 40 minuti, che era l'intervista che avevo fatto già da Pietra Bissa, dove parlavamo di ricerca, che è un altro tema che mi piace tanto e um, vedete sui che poi interessano meno gli psicologi, la ricerca, l'epistemologia invece sono quelli che dovrebbero uh, importarci di più in particolare oggi dove siamo uh, sovraffollati nel, uh, nel, nella spiaggia delle tecniche no? dovremmo fare un pochino un passo sulla teoria e l'epistemologia un passo indietro, E dice uno che eh, è proprio di per pragmatismo um, però a meno che tu non hai una battuta finale io ti faccio la mia ultima domanda bene e mia domanda, che è un po' tipica, la faccio um, sempre in queste interviste, è quella di pensare di dover dare un suggerimento agli uh, psicologi, a uno psicologo, a un tuo studente, però a uno studente psicologo, non di filosofia o di ostetricia, um, un suggerimento per un esercizio, chiamiamolo così, che può applicare nella vita quotidiana e che gli possa tornare utile all'interno della sua pratica da, da psicoterapeuta, da, da psicologo. Quindi se gli dovessi dire fai questo nella tua vita quotidiana perché ti tornerà utile all'interno della terapia del tuo lavoro con i pazienti, cosa gli diresti? Quale sarebbe l'esercizio o la suggestione che gli invieresti? Ma guarda, io credo che, soprattutto per chi lavora in ambito clinico, il rischio sia quello di essere risucchiato dall'urgenza, dall dalla necessità, dalla pregnanza ecco, della, del problema clinico. Quindi per noi clinici il problema è proprio di essere risucchiati verso il basso. E credo che ecco, per eh, evitare questa deriva... E ecco, è fondamentale coltivare gli aspetti più teorici, più epistemologici, anche se non sembrano avere una ricaduta immediata, però in qualche maniera ci danno un assetto più appropriato, più, come dire, equilibrato rispetto al lavoro che andiamo a fare. Quindi io, ecco lo faccio per me, poi penso possa essere utile anche per altri, però ecco, quello che faccio per me, coltivo da sempre ecco, il leggere cose che hanno a che fare poco con la clinica, quindi vabbè, nella parte della giornata, vabbè, eh, sicuramente approfondisco leggo libri di clinica cose pratiche però ecco, dedico sempre mezz'ora eh, più o meno ogni giorno a leggere cose che esulano quindi ecco, mi leggo tipo, questi, questi libri qui che non hanno una ricaduta immediata però è come se mi danno la giusta distanza mh, li uso in senso quasi strategico se vuoi ecco mi danno un assetto ecco più, un po' più staccato dalla clinica, quindi eh, cerco come dire, di, essere, di essere tirato un po' verso gli aspetti più teorici, più alti, perché questo mi danno il, il giusto assetto. Quindi direi che l'esercizio che mi sento, che io pratico e che, che mi sento di suggerire è quello di, di leggere libri comunque di, di, di epistemologia, di filosofia, ma se vuoi anche di letteratura, che, che ci danno, che ci danno come dire, un, un, un assetto un po' più staccato da quello che è la grande forza d'attrazione della clinica perché poi quando vedi pazienti, problemi sono cose che effettivamente hanno una pregnanza tale per cui ti, ti inghiottono certe volte quindi ecco, mantenere aperta questa riflessione teorica tant'è che anche ai convegni eh, che facciamo questi convegni con gli strategici Ecco, io mi prendo sempre la briga di fare questi interventi che probabilmente la gente si è, si è, ma, dice ma quando finisce che arrivano quelli interessanti ecco, però secondo me anche in un convegno è utile sempre avere insieme ai tanti interventi pratici, clinici, comunque un, uno sguardo più meta ecco, perché credo che questo consente di avere il giusto assetto Quindi, sono sono, uh, tu non immagino quanto io sia d'accordo con questa posizione, Fabio. Lo trovo utilissimo. Uh, una volta mi fate venere in mente parlavo con un collega. Uh, gli sto dicendo che stavo uh, mi stavo rimettando a studiare la filosofia. Uh, e lui dice: oh, Come tu? Che fai. Sei tanto su, parli tanto di essere pragmatico, tanto della tecnica, fai anche i workshop che sono molto inse... basati sulla pragmatica, sono su fatte imparare step by step il metodo eh, ti metti a studiare questo e quello che gli dicevo la mia risposta proprio appunto proprio perché a livello di tecnica eh, ne ho fin qui ormai eh, penso che abbiamo bisogno di riappropriarci tutto l'aspetto teorico un po' anche il concetto così chiudiamo il cerchio del aiutarti a gestire la complessità perché poi la tecnica arriva fino a un certo punto il coltello è quello può fare quello ma se tu non sai come maneggiarlo Userai soltanto per tagliare fettine di carne, magari non mi... per capire che ti può essere utile per svitare una vita. È stampa, sta metafora! Così va bene. No, no, però... no, no mi torna, mi torna. Insomma, ti, ti aiuta comunque a maneggiarlo con un, con un altro assetto mentale. Ecco, io ho questo termine, questo periodo mi, mi ritorna. Ecco, l'assetto mentale è comunque con cui fai la clinica. Mm. Cambia, ecco, le tecniche sono quelle, ma se hai un assetto mentale diverso le usi con più maestria, ci riesci a fare cose che altrimenti non fai, se sei troppo appiccicato alla concretezza. Io tipo ogni tanto, confesso, mi rileggo la realtà inventata di Basteric. Io ogni volta che lo rileggo, eh, sono quei libri che mi sembra di, di, di trovarci cose nuove, poi magari è perché sono eh, un po' rientronato e non mi ricordo dove letto, però a me mi fa questo effetto quasi sorprendente ormai l'ho consumato quel libro non so dove ce l'ho ma ogni tanto me lo rileggo e mi sembra di trovarci cose nuove, non so mai quante volte l'ho letto però eh, basta che fa <ride> questo effetto assolutamente bellissimo suggerimento io lo stracondivido con, con tutti quanti eh, lo, lo appoggio Fabio è stato un piacere enorme veramente grazie piacere eh, mio. Eh, per questo, darebbe... questo tempo Uh, facci sapere quando esce la psicoterapia della media in realtà due eh... Eh, sai, <ride> però se stai scrivendo qualcosa sai... allora confesso che scrivo sto scrivendo da dieci anni un libro che è diventato un, un incubo e infatti lo faccio uscire perché non, non, cioè mi perseguito un sì, sogno di notte però vabbè è un libro che sentivo di dover scrivere eh, però ecco mh, me ne devo liberare è un manuale in cui ho cercato di mettere insieme le principali tecniche strategiche con un cappello teorico che doveva essere un cappellino, ma è diventato un cappellone. <ride> Però ecco, un'idea è un po' di mettere in ordine la cassetta degli attrezzi. Okay? Quindi era nato così, guarda, veramente mi sono messo a scriverlo nel 2011, quindi veramente. Non ne posso più e quindi ho deciso che me ne devo liberare. Vai <ride> beh, Coffin ci ha messo 17 anni a scrivere il Signore degli Anelli, quindi tranquillo che. <ride> chi... però lì non c'è la, la poesia, ecco, non c'è come dire la, la parte più creativa, è proprio come dire un esercizio di ordine. Comunque uso questi attrezzi, ho bisogno di ordinarli e quindi è un modo di ordinarli. E... però ecco, lo faccio uscire e poi. vediamo che succede. Basta. Dai, fantastico. Grazie mille Fabio. Grazie, Grazie a te, mille, veramente. Prossimo. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao. Ciao.